Buongiorno, riprendiamo con le simulazioni più o meno dove eravamo arrivati la volta scorsa. Allora. Abbiamo il nostro oggetto evento che è diciamo, quello che viene schedulato sulla retta dei tempi. Il nostro simulatore avanza ad eventi, un evento alla volta, estrae l'evento che è più. Eh, il, primo che deve, eh, il primo evento che deve essere processato quindi gli eventi devono essere comparable perché quello che viene chiamata la lista degli eventi in realtà è una coda prioritaria degli eventi non è una lista degli eventi la coda prioritaria, la, la coda prioritaria degli eventi noi estraiamo l'evento più significativo e lo processiamo bisogna decidere se a processare l'evento è in qualche modo la classe simulatore la classe main, qualche altra classe ma questi sono dettagli dettagli di realizzazione dettagli implementativi non, non, non cambiano il, il, il concetto la cosa fondamentale è che noi avremo da qualche parte una classe in questo caso il nostro ospedale che al suo interno processa i vari eventi quindi il grande passo contiene al suo interno un grande switch in cui viene preso un evento dalla nostra priority queue in questo caso con poll, vi ricordo che ci sono due possibili modi per estrarre un evento, da una, il primo elemento da una lista prioritaria, da una priority queue, eh, se non sbaglio uno è poll e l'altro è extract, si comportano diversamente, qualcuno di voi me l'ha chiesto, si comportano diversamente se la coda è vuota. Qualcuno restituisce null, qualcuno genera un'eccezione questo non ci tocca perché in realtà noi facciamo un passo nella nostra simulazione quando sappiamo che c'è un evento che ci attende perché se ricordate la nostra eh, step è all'interno di un while finché ci sono eventi quindi comunque non, non, non, non ci tange che cosa succede quando la coda è vuota a questo punto estraiamo un evento e processiamo l'evento quindi l'evento in qualche modo deve contenere tutto quello che serve al nostro simulatore per fare un passo della simulazione. E così siamo andati avanti nella, nella lezione scorsa, siamo andati avanti un passettino alla volta aggiunge, aggiungendo contenuto al nostro evento. Uh, fra parentesi, vi ricordate la volta scorsa che io ho... Mi ha fatto una, una figuraccia cercando di trasformare il timestamp in un long perché non mi ricordavo la funzione e, ricordo, e ringrazio il vostro collega che l'ha controllato al volo eh, su internet. Oggi, dopo, dopo questa lezione, Fulvio passerà un po' di tempo a spiegarvi come vengono e come si possono trattare le date in Java. Quindi chiudendo questo, questo argomento. Quindi stavo dicendo, all'interno della nostra funzione, eh, ops, della, nostra funzione del, della nostra classe evento, abbiamo bisogno delle informazioni che servono al simulatore per gestire un evento. E queste sono sicuramente quando, quando avviene l'evento, e quindi time, se volete, eh, e eh, il tipo dell'evento. Qual è il tipo dell'evento? che cosa è successo in quel dato istante di tempo. Allora la classe evento implementa comparable e il compare è semplicemente un compare fra i tempi quindi io vado a selezionare l'evento più recente all'interno della mia coda prioritaria degli eventi e i tipi degli eventi sono all'interno di un enum in modo da essere, avere un minimo di, di vincoli di dominio, poter mettere soltanto dei valori che sono sensati. E parlando eh, fra di voi, parlando con voi, mi avete detto che servivano questi 5 eventi. Quando un paziente arriva, quando un paziente inizia a essere curato da un medico, quando un paziente diventa fuori pericolo e quando un paziente è completamente eh, guarito. E quinto evento, purtroppo, quando un paziente muore. Perché abbiamo detto che un paziente arriva all'ospedale, in base alla sua gravità noi scheduliamo la sua possibile futura morte. Se riusciamo a curarlo in tempo, bene, vuol dire che ignoreremo l'evento morte. Vi ho detto la volta scorsa, ma lo ripeto perché è un, un, idea, un, un concetto tutto sommato che può essere utile, eh, in questi simulatori a eventi talvolta conviene essere in grado di ignorare alcuni eventi, perché ormai non sono più validi, perché ormai è successo qualcosa che li rende inutili, senza andare nella coda a cercare di rimuovere eventi. Per cui io ho un paziente, il paziente arriva e schedulo la sua futura possibile morte, poi magari lo curo, fantastico, lui è curato, poi arriva l'evento in cui quel paziente muore, però quel paziente è già stato curato, io semplicemente ignoro l'evento non devo preoccuparmi di rimuovere dalla mia coda degli eventi il fatto che il paziente eh, dovrà morire, ma semplicemente ignoro questo evento quando compare e passerò all'evento successivo. Poi abbiamo anche visto che eh, talvolta è necessario nella classe evento aggiungere informazioni perché semplicemente quando e il tipo di evento non mi basta. Ad esempio qui ci siamo resi conto che poteva essere utile eh, associare a un, eh, a, a un evento un paziente per cui l'evento è un evento di quel paziente è un evento che fa riferimento a uno specifico paziente allora i pazienti sono identificati da un numero perché nel, eh, nel DAO nella mia, nel mio database il paziente è associato a un, un ID e, il, e io sono in grado di associare io ho una mappa dei pazienti per cui andiamo a prendere il main ho una mappa dei pazienti per cui io sono in grado di associare ogni un... Un, un, un numero, un codice a uno specifico paziente. Non uso un vettore perché i, paz i pazienti potrebbero avere degli interi che saltano 1, 3, 50.000, 200.000 e quindi non avrebbe senso avere un vettore di 500.000 elementi per, per avere due pazienti, l'uno e il 2 tre pazienti, l'uno il 2 e il 500.000 e quindi ho una mappa. Avevamo anche visto... Che abbiamo dovuto mettere la funzione di hash per gestire la mappa eh, fatemi partire il database direi che funziona allora a questo punto abbiamo iniziato a scrivere la, eh, la nostra funzione diciamo il cuore della simulazione che è il, il grande switch su cosa faccio quando io ho un evento devo dire che quasi tutti i simulatori che mi sono trovato a scrivere hanno al loro interno questo grosso switch in cui un, eh, per ogni possibile evento faccio alcune cose se la funzione diventa troppo grande chiamo delle sottofunzioni però fondamentalmente sono un grande switch in questo caso probabilmente non abbiamo bisogno di avere delle sottofunzioni allora eh, quando, un paziente, quando arriva un paziente beh eh, direi che quello che ci serve è che dobbiamo eh, Segnare che quel paziente è arrivato e metterlo nella lista di attesa allora avevamo, per fare questo avevamo aggiunto una, eh, un campo al nostro paziente ed era quando il paziente è arrivato quindi probabilmente più... Oh. andiamo a prendere qual è il paziente di cui ci stiamo occupando e poi segniamoci quando è arrivato e Mettiamolo in lista d'attesa, questo è senz'altro qualcosa che dobbiamo fare. Allora, come, come può, che cosa deve fare il mio, il mio simulatore? Il mio simulatore deve processare un evento. Tutte le volte che succede un evento, tendenzialmente io aggiorno la mia situazione dei. Eh, le mie liste d'attesa e poi cosa devo fare secondo voi? Tendenzialmente vedo se posso associare e posso mettermi a curare dei pazienti. Allora questo, quando lo devo fare? Ma in teoria, in ogni momento, di fatto soltanto quando succede un evento, perché quando succede un evento il mio sistema sta eh, in qualche modo cambiando. Quindi il mio ospedale, al mio ospedale probabilmente serve avere un elenco o comunque un, un, un contatore su quanti sono i dottori disponibili. Quindi, quello l'avevo già messo. Doctors. Quanti sono i dottori disponibili in quel momento? Allora, quando io ho un evento, dopo aver processato l'evento, posso chiedermi se, se posso mettermi a curare un paziente. Allora, cosa posso, quando è che posso mettermi a curare un paziente? Vediamo se mi sapete dire quali sono le condizioni. Sono due condizioni che devono esserci se io posso iniziare a curare un paziente. Doctors magari... Chiamiamolo available doctors. dottori disponibili ok io li chiamo dottori disponibili allora quando è che io posso mettermi a curare un paziente quali sono le condizioni per cui io posso curare un paziente la prima condizione ve la regalo io Available Doctors è maggiore di zero c'è un dottore disponibile and non tutti insieme la risposta è corretta la risposta è giusta eh, c'è un eh, c'è un paziente che deve essere curato quindi aspettiamo Quindi, se c'è un dottore e almeno un paziente nella lista d'attesa, che cosa devo fare? Prendo quel paziente. Diminuisco di uno il numero dei dottori disponibili. Prendo quel paziente e inizio a curarlo. Allora che cosa vuol dire curare un paziente? Significa creare degli eventi, perché curare un paziente vuol dire che io prendo un paziente e io schedulo degli eventi nel futuro che lo riguardano allora un, un evento che sicuramente io devo schedulare è il, eh, il ho due eventi uno out of danger e l'altro full recovery quindi ma segniamoci una, una variabile che mi dice qual è l'istante attuale di tempo mm -hmm. time quindi now mi dice qual è l'istante di tempo attuale, l'ho preso dall'evento se io prendo dall'evento vedo qual è l'istante di tempo attuale allora devo schedulare due eventi e il paziente quindi avrà un primo evento che evento ho allora, qual è il costruttore dell'evento? Il tipo dell'evento è un evento che riguarda, vediamo come time, event time e paziente. Allora, il primo evento succede a now più, vi ricordate dopo quanto tempo il paziente finiva fuori pericolo? neanch'io, mi sembra 15 minuti 15 per 60 per 1000 15 minuti? dopo 15 minuti il paziente è fuori pericolo quindi tipo dell'evento paziente fuori pericolo che paziente? p.getID quindi e questo evento lo devo inserire nella mia coda degli eventi quindi la, la, la mia lista degli eventi che si chiama event list aggiungo l'evento E1 a questo punto ho un secondo evento che mi dice quando il paziente è totalmente guarito e quindi che è dopo mi sembra che fosse 30 minuti che era il tempo necessario per curare completamente un paziente paziente completamente recuperato e aggiungo anche l'evento E2. Quindi, se io ho un medico e un paziente, cosa faccio? Mi segno quel medico come occupato. Non sto considerando i medici ancora o diversi tipi di medici. Questo potreste farlo voi nell'esercitazione, ad esempio. Semplicemente mi sto segnando che c'è un medico di meno e che quel paziente fra un certo tempo sarà fuori pericolo e fra un altro tempo sarà recuperato. Ci sono dubbi finora? Adesso, questo è un if, vi fa senso che, make sense, eh, ha senso che sia un if? Non potrei avere in un dato istante più pazienti da curare e più medici disponibili? non è così sicuro perché visto che io i pazienti li vado a inserire in effetti io processo un evento ogni volta che ho un paziente quindi forse no forse l'if va bene però mettere qui un while sicuramente non fa male quindi finché ci sono pazienti da curare e medici disponibili io mi segno questa situazione adesso continuiamo ad andare avanti su eh, quelli che sono i vari, i vari eventi morte di un paziente cosa faccio quando un paziente muore? Ma questo lo posso mettere fuori dallo switch, tanto tendenzialmente in tutti i vari case ho bisogno di parlare di uno specifico paziente. Allora, cosa faccio quando un paziente muore? Poveraccio, lo segno morto, ovviamente. Quindi P.setStatus Dead. mi sembra che un possibile status fosse morto esatto basta fare questo? basta fare questo quando un paziente muore? No, ovviamente, se no non lo starei chiedendo. Che cos'altro? Pensate a in che situazione potrei trovarmi quando ho l'evento paziente morto. Dove può essere il paziente? Il paziente può essere in tre situazioni. Prima situazione, e questa ve la dico io, è in coda. Ok, è morto. Fine. Seconda situazione. c'era un dottore che lo stava curando, in questo caso il paziente è morto e il dottore è libero tendenzialmente. Terza situazione, in realtà quattro situazioni scusate, terza situazione, c'era un dottore che lo stava curando ma lui ormai è fuori pericolo, ignoro l'evento. Quarta situazione, arriva il il paziente ho l'evento paziente morto, ma lui ormai è totalmente in salute perché è già stato completamente curato e quindi semplicemente ignoro l'evento. Quindi ho due occasioni in cui io ignoro l'evento e sono se il paziente è già guarito, se il paziente è già fuori pericolo fondamentalmente. Allora come faccio a sapere che il paziente è fuori pericolo? Mi serve nella struttura del paziente avere delle altre, eh, avere in qualche modo uno stato del paziente, quindi il paziente è in un certo stato, il paziente può essere morto, va bene, poveraccio, può essere ormai fuori pericolo, safe, oppure può essere ancora lì lì, fra la vita e la morte e quindi lo considero. Eh, come potenzialmente ferito. Allora, se l'evento di morte avviene quando il paziente è safe oppure dead, lo ignoro, molto semplicemente. Quindi l'unico caso in cui io devo occuparmi di un evento del paziente è quando lo stato del paziente è injured. Questo. Quindi torniamo al paziente, all'ospedale. if p. yet status enum uguale Quindi se il paziente è ferito, allora, beh, allora devo fare qualcosa e vedo esattamente che cosa devo fare. Ma se il paziente non, è, non era ferito, non faccio assolutamente nulla. A questo punto eh, abbiamo detto che il paziente poteva essere ancora, fra virgolette, eh, sotto i ferri. Come faccio a capire se il paziente è sotto i ferri? Ho qualche modo per capire se il paziente... Come faccio a distinguere un paziente che è in lista d'attesa da un paziente che è ferito sì, ma attualmente sotto i ferri di un dottore? Perché quello che devo fare è diverso tendenzialmente. Qualche idea? Come? Sì, ok, io ho l'evento eh, quando inizio a curare un paziente, eh, ma come faccio a quando io ho un evento morte su un certo paziente, come, come fa il mio simulatore a sapere che quel paziente è in coda o sotto i ferri? se ho passato quell'evento d'accordo, quindi in qualche modo me lo devo memorizzare qua dentro quindi sapere soltanto che è eh, ferito non mi basta devo anche sapere se è ferito sotto i ferri o eh, ferito in coda si scrive così Mm, sotto i ferri in inglese come si può dire? No, mettiamo tweeted che sicuramente non è bello però <ride> quindi il mio paziente può essere o ferito in coda o ferito sotto, sotto, sotto i ferri o ormai sano o tutto sommato morto. Quindi torniamo all'ospedale. Allora, se il paziente è safe, posso semplicemente ignorare l'evento. Ma possiamo fare un altro switch se vi piace uno switch nello switch no ok <coughs> altrimenti visto che non vi piace lo switch nello switch se il paziente è morto Vabbè, questo potenzialmente è un errore perché ho la morte su uno che è già eh... Quindi questo qui potrebbe essere un problema. Se il paziente era in coda, ma se il paziente era in coda in realtà ho la parte più semplice perché semplicemente io mi devo segnare che il mio paziente è morto. Set status e semplicemente mi segno che è morto. Questo mi porta a dover modificare un poco quello che ho già scritto, ma adesso vediamo come. Eh, se il paziente invece era ferito, ma attualmente sotto i ferri di un, di un dottore, lo segno come morto e libero il dottore. Perché quel dottore lì, a quel momento lì, è disponibile per curare altri pazienti. Fino a qui siamo, siamo d'accordo su cosa succede quando ho l'evento che un paziente muore. Devo modificare leggermente questo perché quando un paziente arriva, gli devo settare come stato. È in coda. Quindi quando un paziente arriva, io lo metto in coda, gli setto come stato che è in coda e vado, e vado avanti in questo modo qui. Quando un paziente muore faccio questo e in realtà qui ho un altro un altro un altro piccolo problema ed è che io potrei avere in coda un paziente morto, quindi in qualche modo devo ignorare o rimuovere i pazienti morti dalla coda. Come posso fare per rimuovere i pazienti morti dalla coda? finché la coda non è vuota, posso complicare un poco questa questo IF oppure mettere un meccanismo che mi ripulisca la coda voi cosa preferite fare? Sì. Ripuliamo la coda come faccio a togliere tutti i pazienti che sono morti in cima alla coda? Allora finché la coda non è vuota e come faccio a, fare un, a guardare il primo elemento senza estrarlo? C'è un modo per guardare il primo elemento senza estrarlo? Che funzione è? Potrebbe essere peak? allora se non sbaglio pick guarda il primo elemento in cima alla coda senza estrarlo me lo, se me lo potete controllare vi ringrazio ma io ho questo ricordo comunque esiste una funzione che mi permette di fare questo quindi finché la coda non è vuota e il primo elemento punto get status è uguale a un paziente morto Beh, finché è così semplicemente rimuovo il mio Elemento. A questo punto, finché ci sono dottori e eh, dottori della EO, la mia coda non è vuota, allora meno meno available doctors, eccetera, eccetera. Mi basta questo? No, perché magari il primo paziente era in coda e doveva essere curato, ma il secondo a questo punto è un paziente che invece dovrebbe essere rimosso. Quindi, visto che volete avere un meccanismo, con cui, visto che volete avere un meccanismo per cui ripulite la, la coda, a questo punto dobbiamo ripulire la coda anche dopo aver eh, assegnato un dottore quindi dobbiamo ripulirla prima e ripulirla dopo P forse l'ho già usato Se facciamo Pt ok quindi rimuovo tutti i pazienti che sono ancora in coda ma che in realtà sono morti poi tutti quelli finché ce n'è qualcuno che posso curare quindi la coda non è vuota e il dottore o un dottore disponibile lo curo a questo punto se dopo ho delle, dei, dei pazienti che Purtroppo sono in coda, ma sono morti. Li tolgo a questo punto. Torno di nuovo nel while. Se c'è ancora qualcuno in coda e io ho un dottore disponibile, lo curo. Eccetera, eccetera. Quindi stiamo andando avanti un case alla volta, pian pianino. Dimmi cosa. bene perfetto, perfetto il vostro collega dice togliamola dalla coda ok quindi uh, se il mio paziente era e a questo punto so che è sicuramente in questo caso qui perché era in coda mentre se lo stavo trattando è già fuori dalla coda e quindi ho uh, waiting list punto remove come remove p e l'abbiamo rimosso dalla coda vi soddisfa questo? grazie ottimo allora ho rimosso il paziente dalla coda e non ho più questo e non ho, devo più occuparmi di, di, di questo allora eh, quali sono gli altri eventi inizio la cura di un paziente cosa devo fare quando inizio a curare un paziente tendenzialmente cambio lo stato di quel paziente Quindi metto, mi segno che quel paziente è attualmente in code, è, il, è sotto, diciamo, sotto i ferri. Devo fare altro? Come? Ma il, il dottore in realtà l'ho occupato qui. Perché in Uh, ah qui non ho, non ho creato in realtà quindi qui è diverso, ok allora mi va bene la vostra idea il dottore lo occupo qui però non so quanti pazienti posso qui in realtà ho un altro evento che mi dice e 0, che è diciamo, un millisecondo più avanti, che il paziente inizia il trattamento fra un millesimo di secondo. Quindi il, il, il, il dottore in realtà io l'ho segnato occupato quando dico che fra un millesimo di secondo il paziente inizierà il trattamento ed è quello che faccio, ed è quello che faccio qui quindi quando io ho un dottore disponibile io genero tre eventi diciamo. il primo mi dice che io ho il paziente fra un millesimo di secondo inizia il trattamento il secondo mi dice che eh, sarà fuori pericolo fra 15 minuti il terzo mi dice che fra 30 minuti sarà completamente guarito e il dottore può essere liberato quindi quando io inizio il trattamento di un paziente io segno lo stato che semplicemente sto iniziando a, a, a curarlo non, non dovrei fare molto altro Paziente fuori pericolo, che è quello che mi succede dopo 15 minuti. Che cosa faccio? Ma, tendenzialmente cambio di nuovo lo stato del paziente. E segniamolo safe, per cui se successivamente arriva un, uh, un evento del tipo il paziente è morto, non gli dovrebbe più succedere nulla. E full recovery tendenzialmente ho semplicemente un dottore che torna libero non dovrei avere nient'altro. Ditemi cosa ne pensate, questo è significativamente diverso da come l'avrei fatto io, ma specialmente nelle, nelle simulazioni non esiste un modo per farle, quindi la, la, la quantità di scelte arbitrarie è molto molto grande. Quindi, sappiamo cosa fare quando arriva un paziente e diciamo che lo mettiamo in coda e lo aggiungiamo alla waiting list. A questo punto, se ci sono dottori e persone nella waiting list, occupo un dottore, tolgo il paziente dalla waiting list e creo tre eventi con quello che succede al mio paziente. Quando inizio a curarlo, quando è fuori pericolo e quando è to totalmente guarito. Quando inizio a curarlo semplicemente mi segno che sto iniziando a curarlo, il che mi serve se muore, perché in questo caso devo liberare un dottore, dopo un po' segno che è safe e di nuovo mi serve se muore perché ignoro l'evento, quando se muore ed è safe semplicemente io ignoro l'evento e dopo un altro po' di tempo mi segno che è completamente recuperato. Mettiamo qualche printf e proviamo con un paziente. Saliamo qualche questo non dovrebbe succedere. E questo è quando un paziente arriva. Allora, ho qualcosa, qualche errore nel paziente... Adesso non è più così ma... SET STATUS guardiamo il secondo me così non funziona però uh. arriva. facciamo un unico From Arrival hash Limit 1 un solo, un solo singolo evento Allora vediamo un po' cosa succede Probabilmente si pianta tutto succedere nulla allora vediamo cosa fa il main dunque qui ho un Questo è questo main. Sì. Perfetto. Allora il paziente arriva, parte il trattamento, paziente fuori pericolo, paziente recupera completamente, paziente morto. Ovviamente paziente morto, no, perché probabilmente in realtà non. Eh, vediamo che il paziente arriva in questo istante, inizia il trattamento un millisecondo dopo, perché non c'è nessun altro in coda, quindi lui inizia subito il trattamento, è fuori pericolo dopo 15 minuti, recupera completamente dopo 30, ed era comunque segnata la sua morte più avanti, ma io, se tutto va bene, ho ignorato il suo evento morto, di morte. Quindi... Uh come faccio a tornare al codice? io chiudo prima o poi ok allora guardiamo nell'ospedale beh, diciamo che se è safe la ignoro se è già morto c'è un problema in questo caso qui questo momento stava aspettando e in questo momento qui era sotto i ferri, quindi vediamo un po' e non dovrei avere nessuna persona a cui succede qualcosa di male, infatti arriva, inizia il trattamento fuori pericolo e si e recupera completamente. Allora, il fatto che funzioni per una persona non vuol dire assolutamente nulla, proviamo a vedere cosa succede se ho due, un dottore e due persone. Allora un dottore e due persone, vediamo l'ordine degli eventi, arriva il primo, inizia il trattamento un istantino dopo l'arrivo del primo, arriva il secondo, fuori pericolo in questo istante qui, completamente recuperato in questo istante, in quel momento lì il dottore si libera e quindi un millisecondo dopo può iniziare a curare il secondo. Che inizia il trattamento in questo istante, è fuori pericolo in questo istante, completamente recuperato in quest'altro. A questo punto mi arriva l'evento del paziente che muore, ma lo ignoro perché non ho nessuna ragione, perché ormai entrambi i pazienti sono, sono recuperati. Allora, eh, Mettiamo qualche persona in più e in questo momento dovrei iniziare ad avere pazienti che effettivamente, poverini, muoiono. Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva ed ecco qui che ho un paziente che muore mentre era in attesa. E un certo numero di pazienti che muoiono mentre sono in attesa diciamo che io non ho un medico ma ne ho mille e in teoria non muore più nessuno il mm, tutto è... sì, eccolo qui full recovery, full recovery, full recovery eccoli qua e tendenzialmente non è non è morto nessuno perché comunque i miei dottori sono stati in grado di uh, curare tutti quanti i pazienti allora Ok, in questo modo non, non, non, non mischiamo più di tanto. <coughs> Arriva un paziente, inizio il trattamento, arriva un paziente, inizio il trattamento, arriva un paziente, inizio il trattamento, arriva un paziente, inizio il trattamento, questo qui ormai l'ho curato e vado avanti in questo modo. Ci sono dubbi fino, fino a questo momento per, per, quello, per quello che ho fatto? Allora. Le cose da, eh, sicuramente su cui vale la pena di continuare a eh, pensare sono come faccio a tenere, perché uso la simulazione, uso la simulazione perché voglio vedere che cosa succederebbe cambiando alcuni parametri, alcuni di questi parametri li posso cambiare semplicemente cambiando un numerino del tipo i medici invece di essere 10 sono 15, metto 15, run e vedo cosa succede. Altri parametri invece per cambiarli devo cambiare il codice, ad esempio posso decidere di dire va bene eh, tutti i pazienti che sono in coda da almeno tot e sono molto gravi non li curo. Può sembrare una cosa atroce, però magari in questo modo riesco a, a effettivamente utilizzare i dottori per cercare di salvare persone che, che possono essere salvate. Oppure tutti i pazienti che hanno questo livello di gravità li ignoro, perché tanto fra un mese, vabbè, fra una settimana, quando è che, che, che fra 24 ore... Passerà altro tempo. Allora, cambiamenti di questo tipo sono cambiamenti al codice. Io mi scrivo la mia procedura, tendenzialmente scrivo tutto qua dentro. Tutto dentro questo, questa procedura di step, faccio sotto procedure, comunque eh, cambio quelle che sono le mie, le mie, il modo con cui affronto il problema. E vedo se riesco ad avere un vantaggio in qualche modo come, come risultato, un'altra cosa che eh, ci serve qui è un qualche modo per avere delle statistiche, Allora, solitamente io uso la simulazione perché sono interessato a delle statistiche, quindi è molto comune che io costruisca una classe, ad esempio una classe statistiche in cui man mano che succedono le cose me le segno e le visualizzo alla fine o magari le visualizzo mentre la simulazione va. Se ho un, un amore per le interfacce grafiche, come buona parte dei, dei giovani oggi, eh, allora posso avere un, un, una, la mia interfaccia che mi mostra dei numeri che cambiano, magari un grafico che si muove. Questo richiede in realtà eh, qualche conoscenza interessante che voi non avete ancora. Uh, però imparerete a farlo entro la fine del corso se, e quindi sarete in grado di avere una finestra che si aggiorna mentre il programma sta andando mostrandovi qualche cosa altra cosa su cui uh, vale probabilmente la pena di uh, perdere un po' di tempo ma quello ve lo lascio fare uh, a voi perché io mi, mi, mi perdo lo so è uh, la lista dei pazienti in attesa. Allora, La lista dei pazienti in attesa è una coda, eh, una priority queue, quindi i pazienti vanno ordinati secondo un qualche meccanismo e questo meccanismo deve tenere in considerazione sia l'istante in cui i pazienti arrivano, sia la gravità del paziente, esattamente come succede al pronto soccorso qui da noi. Eh, ti viene dato un codice e prima passano tutti i codici rossi, poi tutti i codici di non so quale colore e alla fine soltanto quelli che sono andati lì perché non, probabilmente non sapevano cosa fare la sera hanno credo che sia il codice bianco e quindi pagano anche il ticket oltre a passare un sacco di tempo al pronto soccorso. Quindi prima viene fat vengono fatti passare i casi gravi, poi man mano si va avanti negli altri. Quindi la procedura con per non è immediata, soprattutto perché uno dei dati è una enum. Allora, ci sono svariati possibili modi, uno è quello di trasformare le num in intero e se le num sono diverse confrontare i timestamp, se le num sono uguali confrontare le num in intero e questo mi obbliga poi a scriverle nel codice effettivamente eh, a partire dalla, da quella con priorità più alta andando giù, piuttosto che altri innumerevoli possibili modi. però. L'idea che voi siate in grado di fare una, coda una classe che viene messa in una coda prioritaria e la posizione di queste, degli elementi di questa classe dipendono da diversi fattori, non sono soltanto un int o un, un char, ma ho più campi che vengono presi in considerazione. È sicuramente qualcosa che vi serve ed è sicuramente qualcosa che abbiamo chiesto in qualche, in qualche esame passato in cui dovevate preparare scrivere appunto la compare to per, un, per una struttura dati leggerissimamente più diciamo non totalmente banale ma non neanche, neanche complicata quindi eh, ditemi che cosa su che cosa possiamo cosa metterci, metterci a fare allora un, un qualcosa di totalmente irrealistico in questa in questa simulazione eh, sono i dottori i dottori non esiste una classe dottore. Quindi in qualche modo per me i dottori sono semplicemente un numerino di quanti dottori sono disponibili in un dato istante di tempo. Eh, un modo in cui si può complicare e rendere un TCN più verosimile questa simulazione è aggiungendo una classe dottore. A quel punto io ho i diversi dottori che possono essere disponibili oppure no. Quindi avrò un proliferare degli eventi. Avrò anche degli eventi che mi dicono quando un dottore diventa disponibile o quando no, quindi la mia classe evento tendenzialmente dovrà avere sia eh, po potrà far riferimento a un dottore oppure potrà far riferimento a un paziente, e qui di nuovo lascio a voi decidere come, come gestirlo in Java, se. Fare come facevano gli antichi, avere un intero e poi sapere se questo intero si riferisce a un dottore o a un paziente, che come farei io, però è molto poco object oriented, oppure eh, avere un, un qualche cosa che mi permette di, di discernere se sto parlando di un, di un paziente oppure di un dottore, e, e quindi gestire anche gli eventi sui dottori, quando il dottore diventa libero, quando il dottore diventa occupato. Dottori che possono essere più veloci, dottori che possono essere meno. Uh, dottori che devono fermarsi a un certo punto solitamente quando giocavamo con, con queste simulazioni mettevamo House che lavorava 24 ore su 24 e curava tutti quanti in un tempo brevissimo mentre gli altri dovevano fare turni, erano più lenti e, e uno <coughs> può, può divertirsi in questo modo uh, Ditemi, iniziamo a scrivere i dottori? difficilmente arriverò a qualcosa di funzionante in dieci minuti, però possiamo, possiamo partire allora new class doctor allora partendo dal paziente direi che sicuramente il mio dottore avrà beh non avrà un triage visto che tendenzialmente è già sano però potrebbe essere o al lavoro oppure in pausa eh, come si dice in pausa? aiuto sull'inglese x, y, z a, q quando il dottore è in pausa eh, avrà un nome avrà uno stato allora sicuramente ho bisogno di eh, potrei aver bisogno di una coda di dottori nel quale decido chi usare e quindi a questo punto avrò una compare to, eh, ho bisogno di eh, sapere quando due dottori sono uguali e eh, di eh, ricordate che equal e hash vanno sempre scritte insieme. hash code equals che però posso semplicemente utilizzare beh, come come hash di nuovo uso il numero magico di knut e per chiedermi se due dottori sono uguali, ma direi che l'ha fatto, è già questo, semplicemente controllo gli ID, se gli ID sono uguali i dottori sono gli stessi, se gli ID sono diversi i dottori non sono uguali. Poi i dottori hanno un nome, ma chiaramente dovrò andare a creare i dottori e mettermi le mie informazioni. Per quanto riguarda l'ospedale avrò bisogno di una struttura che mi contiene i miei dottori che potrebbe essere una coda da cui io pesco il primo che è il dottore disponibile oppure una lista e la scorro, dipende da come, da come volete, da come volete com comportarvi. Doctor, chiaramente okay. eh, e a questo punto nel miei eventi ho bisogno di eh, aumentare il numero di eventi perché avrò Che ne so, uh, doctor, quali, quali eventi posso avere sul dottore quando un dottore diventa disponibile? E quando un dottore diventa non più, e quando un dottore diventa non più disponibile? Ho oh, il problema qui. Di non, aver più, di non poter più utilizzare un semplice intero per un paziente, ma di dover decidere come comportarmi in un modo che sia eh, più carino dal punto di vista object oriented di Java. Allora, ripeto, la versione brutale da programmatore vecchia guardia in C è avere un intero, e poi io so se quell'intero si riferisce a un paziente o a un dottore, una versione più bella in java quale potrebbe essere? Quello che potrebbe servire è un qualche cosa che può essere o un dottore o un paziente. Come? Possiamo estendere la classe e cercare di, eh, esatto, e di avere un qualcosa che può essere o un dottore o un paziente e poi io nel mio, nel mio evento riesco a discriminare, magari non ho nemmeno l'intero ma ho direttamente il riferimento al paziente o al dottore. Detto questo però sono le 2.26-27, quindi direi che ci fermiamo qui e che la vostra esercitazione della prossima settimana, in cui comunque vengo, vengo io, quindi mercoledì prossimo, eh, sarà fondamentalmente fare il simulatore e farlo girare. C'è una domanda? No, così, ma ti, ti vedevo con la mano... Ok, due e mezzo, qualche dubbio, domanda? Parere sulle simulazioni? Meglio le simulazioni o la, o la ricorsione? Meglio le simulazioni, d'accordo. Va bene.